Ciao a tutti oggi prepareremo la pasta in minestrone, il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono verdure miste fresche tagliate a pezzetti, acqua, dado vegetale fatto con il bimbi, sale, pepe, olio, parmigiano grattugiato e pasta corta. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale le verdure. Aggiungiamo il pomodoro a pezzi. Il sale. Il pepe. L'acqua. il dado vegetale fatto con il bimbi e l'olio e chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 35 minuti 100 gradi anti orario, velocità 1. Il minestrone è pronto. A questo punto aggiungiamo la pasta. e la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti 100 gradi anti velocità soft. la pasta è pronta, andiamo a impiattare. Pasta con minestrone, grazie e alla prossima ricetta.